Salve, sono il vostro Santen Chan, ed è notte ormai, e sono ritornato a casa. E niente, circa una settimana fa ho fatto il mio ultimo video, e spero di farne altri al più presto, che siano interessanti. Adesso è molto tardi, e vado a dormire. Ciao. Mi raccomando continuate a seguirmi io farò al più presto del nuovo materiale spero vi possa piacere che vi piaccia beh mi raccomando anche di fare clic sui banner pubblicitari io sono disoccupato così mi date una mano a cambiare il mio parco tecnologico beh domani vedrò di fare qualcosa Grazie di nuovo per seguirmi e arrivederci. Presto eh, ciao! Adesso sono tornato, vado subito a dormire. Che stanchezza, che buio! È notte fonda! E io sono tornato a casa. Spero che tutti voi stiate bene, farò cose nuove. Tenete d'occhio il canale, ci saranno novità. Ciao!